Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta noir al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cacao amaro, farina, latte, olio di semi di arachidi, zucchero, uova, lievito per dolci, vanillina. Per la crema latte, zucchero, uova, farina e aroma di vaniglia. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo la farina, l'uovo, l'aroma di vaniglia e il latte. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente e lasciamola intiepidire. Dopo aver lavato e asciugato il boccale passiamo a preparare la base per la torta, mettiamo lo zucchero all'interno del boccale e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Uniamo lo zucchero sul fondo del boccale. Aggiungiamo la farina. Il cacao amaro. La vanillina. Il lievito per dolci, le uova, l'olio e il latte. chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6 il composto per la base è pronto Trasferiamolo in una stampa a cerniera del diametro da 26 cm, rivestito con carta da forno sul fondo e con i laterali unti col nostro staccante per teglia. Dopo aver trasferito il composto per la base nello stampo riprendiamo la crema e andiamola a mettere a cucchiaiate sul composto per la base. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45 minuti circa. La torta noir al cioccolato è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta noir al cioccolato, grazie e alla prossima ricetta.